Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007. In questa parte, questa parte che non è un episodio recuperato finalmente, perché sì, eh, continuiamo super più bello. Allora, ah, mare sul viaggiarono nello spazio, guidati dal giovane alieno Squirps. Come fa a sapere che è giovane? Ah, beh. boh. Mm -hmm. Grazie a te, creatura era. Mh. E cos'erano quegli strani suoni che emetteva? Probabilmente scorreggia. Quando doveva rispondere Squirt. a una domanda diceva Squirps e squ Squirps! Squaw! <tot> non era altro che sperare che sapesse dove si trovava il cuore. Così procedeva il gruppo. Quando qualcosa si profilò all'orizzonte. Era un pianeta minuscolo. Basta. Te l'avevo detto. Era solo un pianeta minuscolo, non, non dice niente. Emergenza carta! Ah. Oddio, me lo ricordo! Sì, io te l'avevo detto che questo era un pianeta in mezzo allo spazio. Sì, ok. Questo pianeta sembra un po' piccolo. Dici almeno dove ci stai portando. Comunque, no, questo squid. in questo livello si trova un altro pixel, se non sbaglio. Sì, uh, su questo pianeta dovrebbe trovarsi l'entrata per, per il barco spaziale Squirrock! È una scorciatoia per raggiungere no. il cuore puro. Dici davvero? ma dove sarà questa trama? Square, square! Ida, <ride> okay. E da okay. ridere Squags! Che è il conte cenere! È. No, ascolta. È Squips se è il vincito. Dead. Uh -huh. Puntini di sospensione. Game over. Ma, ma scusa, Maria non c'è il casco Mario. Come fa a sopravvivere? Mario è pronto per, <ride> per ucciderlo. <ride> è pronto a combattere. Non guardare Squirps così, è tutto a posto. Dovrebbero esserci dell'inizio a queste parti. Squirpo. E Mario riprende la sua visione molto creepy. Che mascalzone. Cosa ti succede? Ti sei ricordato qualcosa? No, ho bisogno che del vasco! Il color vero squirca, non mi trattengo più. Certo, perché uno quando deve andare in bagno così da un momento all'altro, subito, non è che piano piano aumenta, no, così, tutti in un po'. Capisco quella sensazione proprio quando non ce la fai più, però è da un po' di tempo proprio che, te, che devi tenerlo. Beh, continui. che ne sai? Beh, forse nella sua maniera. A me non è mai capitato di averla così tutta a un tratto. Diamo un'occhiata. No, nel senso. No, no, no, no, no. diamo un'occhiata in giro noi. Oh yes! Yes! No magari yes. non la faccio. Yes. Ah, ok. ok, ora che siamo nello spazio, Mario può volare. Weeeeeee e Bowser Peach? invece no. <ride> Peach invece può volare di più, guardate. Bowser no. invece fa il sale. Peach, Peach può fluttuare lo stesso sì. che può fluttuare su altri pianeti, però salta più in alto di Mario. E Bowser invece non può però saltare. Bowser, <ride> Bowser è potente! Okay, no, no, no, salta pure più di male. No, salta come male. Ok. No, bandiamo le ciance e vediamo questo strano pianeta. A ah, cui siamo più lenti, però saltiamo tipo come... Wow. Facciamo il moon jump. Allora. c'è Squirps che praticamente non può entrare nel bagno con la porta rosa. Perché è da femmina. Sì, no. con la porta rosa. Proprio. No. Ah, ok. Qui ok, questo tizio qui io lo odiavo Perché? Perché... Parla così! Io lo odio, lo uccido se non fosse un... Lo ucciderei se non fosse un pizza. Qui sono seduto a moro... Ah, e dico che a, anche che non, non la dirò cantando, eh. Qui sono seduto a moro, aspetto un aiuto a moro... Aspetta, sono stupido. Non abbiamo tempo per i gorgheggi, di C'è un'emergenza proprio in corso. Quello sì, Squirple. <ride> da 100 anni sono depresso un bel divenni al cesso <ride> e ci rimassi con un fesso non c'è carta qui amore aspetto da quel di amore Perché mi tratti così boh di qualunque sorta amore ma mal che vada plastificata o anche carta vetrata ma sei pazzo ti vuoi suicidare perché... <ride> vabbè insomma c'è questo pixel chiuso in bagno che ha bisogno della carta igienica io sarei andato a volare nello spazio perché andiamo mai... leggendo la mia cacca per dappertutto si sì, vabbè comunque ah, qui c'è un nuovo nemico che allunga il suo collo per attaccare vi faccio vedere ecco ed è abbastanza brutto protezio ok <ride> uh, <ride> corri Mario ah praticamente uh, lui è da 100 anni seduto sul cesso proprio come dice e noi dobbiamo salvarlo da quella. Oh. Non dai in 3D, resta così. Uh. Ok, ora. Ho oh un'idea. Vai bombo! So che perché. Perché do... bombo? Un sacchino! Ah, lol. Perché no, esplode... facendo esplodere i blocchi non funziona, però calpestandolo sì. Oh! Oh! oh thank you. Ah wow! Oh, ah, grazie! Grazie! Meno male che c'è un level là, Non ce la facevo più per di sentire quel rumore. Ora abbiamo almeno 30. E ora sei pronto a volare Mario? No. Oppure Peach. Vola! Oh, la madonna! Pff. Vabbè, non saltare tutto quel tratto. Lo no? so. Perché oh. tutti i nemici, cose del genere. Quel blocco la volte. Sì, lo so. Madre. Non avrei saltato perché io torno sempre indietro. Ok, quindi Mario. Ah. Mario va in 3D e non vede pezzo tranne quella fila di monete sospetta Ok, qui stavo prima, quindi possiamo andare avanti. Oh, una porta. Sì, però c'è il lucchetto, non abbiamo la chiave. Ah, ma davvero? No, stavo scherzando. Ah, ah, ah, no! Ok, come fare per risalire? c'è cioè, no, un nemico, c'è un nemico molto fastidioso che ora distruggo. Ecco qua, l'ho calpestato fino alla mort lo potevi che abbiamo comprato le carte di cattura okay, lo catturarlo. Catturarlo, eh. oggetti carta S1. cattura o sp carta cattura usa è forte quel nemico no devi avere vediamo se funziona no non funziona bravo e che ne so io oddio c'è un, <ride> un foglietto di carta creepy sembra che è Mario smettila di fare cosa? di cercare di sopravvivere no, devi stare in 3D <ride> smettila Oddio, cerca... qualcuno cerca di introdursi nella in ah! <ride> porta. Io pensavo alla porta del bagno. <ride> di tizi. End of shot di Amor! Amore. Manco... Io non me la ricordo il nome di quel tizio. Io me lo ricordo benissimo invece. Allora, qui c'è una frattura interdimensionale. Che fare? Vai, consiglio, fai qualcosa dice nascondo qualcosa, ok l'abbiamo vista pure a, a svolta di là su quella finestra non c'è nessun pizza che, lo pu, che può fare dobbiamo andare avanti e qui c'è una statua di invece di Mario Luigi probabilmente che è un riferimento e... al portale in plenare oh mio Dio. in cui bisognava risolvere un puzzle usando un puzzle! usando delle okay. teste tipo ultra fungo shator, diceva so due che... martellate alla, alla testa blu 20 martellate a coronare uh, 20 non so. no non sono 20 stavo, stavo stavo dicendo stavi blaterando no <ride> poverino guarda ti ho fatto malissimo ah ma no non funziona ok ah, che poi ma. come fa il a fare un schianto a terra? non c'è, non c'è la gravità nello spazio uh -huh. vabbè, ora non è nello spazio, però no, no, no, hai ragione ok, comunque, saltiamo non vedo testa stanno cercando di invadere la stanza entra da qui no, devi farlo dai ecco, da lì smettila devo distruggere tutto Puoi non esserci... ci distruggere può esserci qualcosa, ok? non c'è niente Entra Non si può Vediamo da qua. Non si apre ah, perché c'è oh. Ok let's go Evviva Ci dovrebbe essere un oggetto Comunque carta igienica o ah. Dobbiamo cercare la carta Per squirpo, squirpo Oh squirpo. mio dio Salviamo Sono pure raffreddato Quindi ho un fastidio Ok, lì no. c'è una fessura. Sottilino io odio. Io odio vedere persone che non siano sottilino, perché sottilino è inutile. Sì mm. Guarda il cappello di mare come vola veramente. So. Uh -huh. Ok, ora siamo di profilo. Ora ci siamo girati. Ora siamo di profilo di profilo, quindi tecnicamente è come se non ci fossimo mai svoltati. E eh, appunto. Eh, yeah no. ricolore, viva il color. Smettila! Stai in me, resta in UD! Ok, ho oh, praticamente non ho fatto niente. Non ho fatto, non ho fatto niente. Ok, eliminiamo tutti questi fastidiosi così. Ah, wow, scelto. Potevamo fare un sacco di punti. Uh -huh. Però ormai è proprio tanto. calmo, oh, oh, cal calmo, calmo. Mm -hmm. Click. E ora? Cosa? Uh, forse dobbiamo saltare. buttati Vediamo finish. Mm -hmm. No? Ah Ah E da dove siamo arrivati? Ah è praticamente una scorciatoia Ok no, Non è proprio una scorciatoia Per toccare Indietro Perché non l'ho colpito? M mi sa che è invincibile Vediamo chi? Kyle. Mi sa che è uno di quei nemici che devi che devi colpire tipo con bombo No, ah, no è, okay. è vince Allora l'hai solo preso male No l'ho preso come era ancora invisibile Mario, bisogno del tuo film. Non è mai stato il visione. Sì che lo è. Wiiiiiiiiiih. Perché? Per perché? Perché? Perché c'è questo tubo qui che è inutile. Ok, c'è una porta strada aliena. E vai nella porta aliena, che fai? No, c'è roba. Mi eh. ho impedito di fare niente. Mi vai fai. su! Non c'è niente su. Grazie. Dentro blocco dentro blocco, devi fare devi andare prima dentro. che senso? Vai dentro il tubo! E perché andate in 3D? Non Prova ad andare dentro Ci ho provato forse? Non c'hai provato. Non lì, l'altro tubo, ce ne sono due, uno l'hai provato no. okay. ah, sì? e l'altro okay, no. Ah si? Ok, ora pitch. Perché pitch? No, Vai smettila di scendere, vai prima sulla nella, no, nella dice, porta aliena dice un coso io ci devo vai dal teletubbies mm. Quale ma teletubbies? che fai? smettila io ne ho bisogno <ride> non ne <ride> hai bisogno, vai vai nella casa aliena oh va bene si sì, perché sì. questa è una casa eh? so per sì. il ecco il teletubbies ok c'è sì. un teletubbies <ride> Se, se ci mettiamo in 3D, come potete vedere, non lui non c'è. Però se noi. se noi parliamo con lui. Non ho dimenticato che parla con l'obellico. Sì, è molto strano. Blug, eh, che è stravagante, lascia che, che indovini, anche tu cerchi il tesoro, giusto? Allora parla col vecchio, lui sa tutto, lo voglio solo. Io voglio solo te. Quindi il vecchio alla carta e Ok, Andiamo dal vecchio. <ride> Sì. vecchio saggio della carta sì perché lui ci venderà la carta igienica pensando. che loro pensano che è un tesoro ok ora succederà qualcosa altro. ora il vecchio si trova forse lei ok ah vai. ecco c'era una stradina no, no. invisibile c'era una stradina invisibile vai a smettila smetti di perdere tempo no stiamo per cadere magari ok no, mi... no, no, usa, usa, usa Peach lo sai Mario Perché? Perché co così abbiamo, abbiamo gli amici diversi Sei riuscito a prenderli? Eh, ok Ok Ma... Oddio No, dovevo prendere quella di Bowser <ride> <ride> Sì, per ora Mario ha tre belle donzelle vicino. Tre? Tre, mo... otto belle donzelle ok qui c'è una vabbè <ride> la distruggo, posso distruggerla! Può. no vai eh uh, dove stiamo? oh guarda vai lì oh è la cosa vai Peach niente no ma perché non stiamo incontrando quei nemici? quei nemici la che eh, colpisci e quando colpisci fai solo un danno, sempre cioè, stanno in praticamente tutti i livelli che abbiamo. Quali quelli fastidiosi? Sì. Ah, non li stiamo incontrando, cioè Allora. Perché. perché ci sono così pochi amici? Non, cioè io non dico che non.. Che me li sono questi... A che serve questo scenario? Ci dovremmo andare più tardi su che... E spero. Perché Comunque sono morti gli altri No sono qui No sono morti perchè hanno sconfitto dei nemici che avresti dovuto sconfiggere da solo Vai forza amici Ah le pile dell'amico non le fanno niente bene Bene sono rimasto da solo no. Smetti di andare in 3D inutilmente ah, Fallo dopo Se no ci girare i nemici Il bargato l'altro Cioè, allora, eh, no, stavo dicendo que Cioè, quei nemici non Non è che sono triste Che non li stiamo incontrando che Io li voglio mostrare No, io sono felice così, grazie Fungo zombie Anch'io sono felice Così non ah. così non perdi tempo con lui Sì E già perdi tempo da solo Smetti di andare in 3D Perché? Smetti di darmi gli occhi Ok, sono andato ovunque, sì, sappiamo Non è andato No, mi ovunque. sa che c'era una porta più avanti che non siamo andati No, più avanti è questo Mi intendo più indietro Vabbè, andiamo qui, tanto poi dobbiamo tornare a dare la carta igienica mm -hmm. Dovevi fare Bowser mm -hmm. Vabbè, sapete come Bowser 8 bit, secondo me ce Se ne saranno altre di stella mm -hmm. No, mi sa che questo è l'ultimo No sapete. Io non ne ricordo altre non la ricordiamo. Appunto! Ecco sì. i E gli stordini, non sono i blueter, sono dei colori di. Mi sa che è un riferimento uno stile di musica, non lo so. Questi stordini sono stordini e quindi sapete già cosa fanno. Vi succhiano la vita. Almeno credo, la fanno anche qui. Ma che ne so? Le piattaforme di mano si sì, ma questo non è un platformer ah non è un platformer si sì, è un RPG No non è un RPG. Sì, è un RPG Non ci sono i combattimenti a turni quindi no Non sono combattimenti a turni ma ci sono i pv l'attacco e le, le statistiche si sì, ma è, è ma il, è, un un RPG, è un RPG questo è un platformer Vabbè. Oh, Se distingue un platformer da un RPG Io so che questo è classificato come platform Ok cioè, ora un mi sa che mi sono fregato perché? Lascia stare, non serve a niente Sì, c'era No, questo l'avresti dovuto rompere con... Ah sì? Sì! Adesso lo rompo io <ride> No! <Boom. ride> non i bufe! Nooo! Ok Oh, uh, fai, fai lo schianto a terra con che non l'ho visto Sì, è lo stesso, l'abbiamo già visto Rifallo! Non l'ho mai visto eh, eh, È così, lei non schiappa però, lei si, si gira Smettila di andare lì! Senti, non, non ti dico. serve! Ne ho bisogno! Non è. non è vero, non ne hai bisogno! Ne ho bisogno! Non avresti dovuto rompere quando. Mi devo eliminare Dario proprio! No! Dai, ti prego, sì, davvero! Lo so che abbiamo tanto spazio nella telecamera, ma noi abbiamo limitato! A me è sembrato di sì! <ride> ok, che cosa c'è lì? Naste. Su qui non possiamo salire, io penso di sì. Oh! How dare you? Come dare tu? Oh! Ok, mi avete stancato! Protezio! Bellissimo huh? l'effetto di protezione. Thank you! Un volta Paralizza i nemici, ok. Let's go! Ci sono cose in 3D che io non mi voglio perdere. No, signor, ecco, bravo. Ok, ora prendi il cibo spaziale Miam, mm, cibo spaziale Questo lo, lo, si trova anche nella luna e nel portale milionario Vai in 2D No, questi qua stanno in 3D io li devo uccidere Ah, però no vai in 2D, se non perdi la vita e sa cosa succede Ah, all'ultimo ma che mi attaccano pure se sto qua? No, impossibile. Ok, ora poi andare Tanto non è che devi avere tanto di vita. Perfetto. C'è cioè, tanto di vita. Mm. Che andiamo dall'anzianotto per poi. Perché mi sono divide. dei tubi che non servono a niente? Mettessero delle piattaforme. Che ne sai, tu non hai, non hai provato niente. Sì, che ho provato. Ok, qui c'è l'anzianotto. Saluto il giovane meteoro. Ti do il benvenuto in questa terra remota. Blah. Sono quel che si dice un anziano esploratore, mi chiamo Pallopino. <coughs> io stato al da due anni! Sì, sì! No, no, no, no, no, no, no! Il giovane tuo, mentre gli altri cercavano merendine, io cercavo il tesoro dello spazio. È un tesoro molto grande, lo avrò. Ho trovato un indizio fra le rovine dello spazio. ascolto da esploratore e esploratore. Ti propongo un affare, blu! Se vuoi un devi pagare... Le monete, compralo! È troppo per me. Ciao, io sono Mario. cosa? È troppo caro? Mi no, metti un pochino, no? È, è solo è, è. Mario, non è troppo scusa, caro. scusa devo aver preso. Devo aver preso freddo. La mia proposta. No, mi sa che è sotto di questo. No, compro. va, va, ci va. No. Sei un tipo l'osco. Ciao, io sono Mario. cosa? So perché non cerco il tesoro da solo. Sono vecchio e pesante. E l'ho cercato solo che non ho trovato, Oh, facciamo 10. Oh, okay, ok, questo, questo qui è il, è il minimo che fa. Ah, io è un avanti, bellissimo. Ecco quel che recita il papino. Ok, perché leggo con la sua voce presso le feste di pietra sul rovescio del. Il narratore parla come Luigi, veramente. l'abbiamo saputo quando vi viene incontrato Luigi. Vabbè, mm. lascia stare. Presso le teste di pietra, sul rovescio dello spazio profondo, cioè le teste che sembrano Mario e Luigi, si cela la porta. <ride> Con te ho finito, Blood, vai a casa. Hai tenuto il tizio antico, ok. <ride> Questa è carta vetrata. <ride> sì. Ok, e prima infatti... di tutto la diamo al tizio. Eh, oui. E poi dobbiamo. Prova ad entrare nel tubo, prova. Ci ho già provato! Vabbè, vai, vai! Ok, vai. ora dobbiamo andare in quella porta in cui non siamo andati. Dove probabilmente non siamo andati? Non è più che sicuro. No, no, l'ho vista, però poi mi sono dimenticato di, di dirtelo. Ah. Ma ci facciamo un tragitto lunghissimo. Come passare il tempo quando dovete fare tanta strada? Eccolo. Mario che salta scorreggiando. <ride> e protezio che lo insegue annunciando tutto il buon lavoro. <ride> Consiglio invece lo sta sbattendo via perché non, ries non riesce a respirare. Protenzione <ride> davvero. Oppure, oppure saltate i, i fiori o quello che c'è nel paesaggio. Per passare il tempo. Ora che vi ho dato questi suggerimenti, mettetevi a buon fine. Oh, oh, Protezziamo! Protezio, protezziami! Proteggi. Traduzione... Ho sentito un nemico, Devo no, eliminarli tutti! Li, li eliminarò tutti, fino all'ultimo! No, no, veramente era un nemico in, in due dimensioni! Oppure in 3D? No, era. quelli stanno in tutte le dimensioni! Aham, uh aham, -huh, uh -huh. ecco! Vedi? Sono così tanti in tutte le dimensioni che prendo la sorpresa. Mamma mia che copo Protezio! Ok, era qui. Credo di sì. Penso pure di sì. Uh... Non Sì, ok, è eh, nuovo. Ok, come sconfiggere questi nemici? Colpite la testa. Ah, non lo sapevo. Oppure con Protezio fatevi sedere a Stashin. Ok, così. Vai, fate qualcosa, vado che fate qualcosa. Ma la testa e li il... Fate qualcosa di utile, Per, per l'amore. No, del cielo. in 3D... Come faccio a prendere? No, mi sa so che questi stanno in tutte le dimensioni. Sì ma, sì, ma in 3D. No, non stanno in tutte le dimensioni. Guarda. Sì, stanno in tutte le dimensioni. No, perché in 3D è abbastanza impossibile eliminarlo. Non vi avvicinate! Dicevo. Oh, dove stai? C'è no, la prova della moneta. No, no Stupidi blocchi invisibili. Fanno perdere tempo. Ok, qui c'è un'altra casa di un anziano signore. No, non è vero. È un giovane signore. Uh, una visita a raro. Senti, perché non ti rilassi un po'? Poi oh, sei stancante. Cosa? Il barco spaziale? Oh, non l'ho visto. Non l'ho neanche mangiato come vai così in fretta? Lo spazio è infinito, poco devi prendertela con caldo. Lasciate perdere sono grazie, ah, Aspetta. Eh no. E tutto è inutile in questa camera. Volevo tipo che c'era qualcosa da mangiare, cioè tipo qualcosa da fregare. Non, mi sa che in una stanza, no, no, non è vero. Sa che io mi no no, in, no, quella, no, no, in no. quella del vecchio c'è cioè il cibo spaziale. No, no, non è vero, hai controllato. No, ho controllato. Ti hai controllato, non mi ricordo io. io. non mi ricordo. Ui. Ok. Questa è la casa. Io ti odio. Perché? Perché non incontri sti cacchio di oh. nemici. Aha! Uh, oh, yeah, lungo yeah. marcio! Che fungo no, fungo marcio. secco, vabbè. Se fosse cioè... marcio non sarebbe commestibile. Sì, oh! Que quello veramente è il fungo tossico! Cosa protezione E eh dai! E Evviva! Quick! Ah. Era qui, sì! forse, non ho salvato, vabbè, dai che... anzi, meglio se non salvo. Mm, meglio? e se muoio che succede? e se muoio? E, muo e se adesso io decidessi di suicidare? ma che sei? cioè... ma... ok, ma... come fare? come fare? eh, boh, non abbiamo il pixel a morte. no... e dai, se so calmo no, uccidermi Rotex! Se amici sei nemici già, già uccidendo. Lo so, però ne ho bisogno. Sì, sì, però hai bisogno anche della vita che stai perdendo. Mi dispiace, non posso ucciderlo. Per ora so, uccidi solo con il 2D. Per ora? Perché no. Ecco, ora puoi farlo. LOL. anche qui c'è Squirps che dovrebbe averci già fatto addosso da un bel po'. E io non resisterei. Addosso l'ha fatta pezzo. Sì, te, va eh bene, nudo. sì, sì. Anche vetrato un pezzettino, sì, sì. Tieni. Sì, anche vetrato un pezzettino. Tieni, ti regalo questo. Oh no, Mario ha visto tutto, Mario è. E... Ecco, girondello. Girondello ti ha aspettato, il momento è arrivato. No, no, no, no, no, no, amor mio. È ora di salutarci l'acqua giù. Ora vediamo scroscia. questo strano pizza che può anche andare in bagno. L'acqua giù scroscia. A mai più rivederci. Ah, ah. amor intendeva la sua cacca. Sì, ora l'ho capito. Ciao, non si scorro, <ride> scorro, scorro, scorro, tutti. Ok, eccoci. Come fa a fare la cacca una persona così? Che sogno? È un miracolo di Sembra un bosco quadrato. E hai portato felicità. Io ti mi aspettavo l'alternità per questo momento urrà. Noi pixelarmi, si siamo, ma il ci scegliamo buono o cattivi, a giudicare. La passione è bello, per questo è quello. Così ti aspettavo. E qui mi ha trovato, tanto ti sono grato. Non è in po' con non è la coppia farai, ma te potere libererai. Oh, oh no. cacchio! <ride> Mi farò la cacca in tasca! <ride> girondello ti seguirà, amico fedele, sarà! Perfetto! Hai Girondello! Il pixel inutile nelle battaglie! Un pixel cacca! Rovesciabile di nome Girondello, se lui fa il gruppo. Usa il girondello per incirare le sezioni della scheda. Potresti trovare qualcosa che vale la pena raccogliere. Mmm, interesting Ora trogliamo Squibs e, gi e giriamo le cose del bagno No male! Squibs c'è un proprio e dobbiamo cercare l'entrata del marco spazio Giriamo <girà> quello, gira quello Non so che succede se è davvero qualcosa Squibs <girà> Ok, dov'è La statua sta più avanti, l'hai vista prima Ah Quella cosa fulmine è proprio Ah, comunque se vedete il bagno è 3D, è molto... La, la, ci sei stato. Cioè l'hai visto in 3D anche quando l'abbiamo visto. la statua. Attento al baratro infinito Non è infinito quel baratro Vai! No! Oh no! Ok, dov'è la statua? Eccola qui. Ok. Insomma, girondello è utile per trovare i tesori. Dun dun dun dun dun Cielo Vestella Ok, dov'era la porta? Uh, sa Sta lì sotto, lì sotto Dove? Quella porta che abbiamo trovato sotto Non devi andare in 3 Non ti serve in 3D Hai visto la scala Aiuta di cubi? Cosa? So. So. Hai visto la scala di cubi? Usala! No, volevo vedere se c'è la cosa Non ti serve vedere che c'è la parla Hai era. già esplodato Sto' più indietro L'abbiamo vista prima non serve a ah, niente no, volevo usarlo per saltare. Non andare avanti, vai indietro! Hai detto che indietro non ci sta niente <ride> Ho detto che indietro c'è la porta, che abbiamo già visto Non era lì miam, miam, miam. Ecco, non sconfiggerlo Sì, lo so ok buttati qua alleluia ma, alleluia vi dico io siamo a 30 minuti speriamo che livello okay. qua si finiva si sì, sì. ok adesso ho usato il giornale su soldi magari non niente consiglio. magari consiglio no. ok ah mi sordisce ok li sordisce ah. ma non per molto per poco okay. vedi il profezio wow! ieri yeah, due le palap. però non mi ha montato non mi ha montato ok la... io vado ok, dai, dai 31 minuti ho oh, preciso preciso se completo, a completare 30 45. <susurra> e 30-45 mi salvare Gna, gna, gna. Brutti progressi Ok, quindi ci vediamo alla prossima parte Ciao ragazzi